Possiamo confermare che la nostra società sta spremendo tra iniziative in cui abbiamo recuperato da una parte e lo abbiamo dall'altra. Quindi è stato veramente un onore per noi che abbia accettato. E... Poche parole per introdurre l'incontro che abbiamo voluto nella forma insomma, di, un, di un dialogo, di una discussione, più di una lezione come quella che per esempio ho fatto ieri a Bellini. Noi ci tenevamo molto in cinque anni e qui all'OPG abbiamo fatto tante iniziative, proprio dopo domani ricorderà il nostro compleanno. Quindi a pensarci con la testa ce ne sono centinaia. Poche però a eh, poche ci tenevamo così tante come quelle con il professore, perché in questi anni per noi è stato anche uno strumento di formazione, i suoi podcast ce li siamo fatti girare, ci sono serviti per intavolare delle. Discussione sono diventati un veicolo della costruzione di comunità che è quello che proviamo a fare qui dentro: rispondere alla solitudine, all'isolamento, anche all'ansia che in questa la precarietà di questa situazione ci comunica, eh, diciamo, ricostruendo un tessuto comunitario che sta anche per farsi una gatti e a per dire: sentivo l'ultima lezione di Barbero, cosa ne pensi? E da lì nascono, nascono delle cose. Noi abbiamo voluto mantenere questo metodo comunitario, quindi questa settimana, le settimane passate, abbiamo chiesto a tutti quanti voi di mandarci delle domande e di costruire quindi così. Un po' quello che volevamo sapere dal professore. Ovviamente sono uscite domande di tutti i tipi da Alessandro Magno alla coniazione delle volete dell'impero romano. Noi abbiamo cercato di mantenere eh, diciamo così un flusso narrativo che poi il professore ha detto: no, la facciamo improvvisazione. Quindi vedremo un po' cosa, cosa ne esce fuori. L'idea, però, sicuramente era di capire eh, come, e da qua titolo il nome del popolo sovrano, no? come le, eh, il popolo le classi popolari possono prendere parole e possono esercitare questa presa di parola nella forma di una sovranità. Cosa devono fare? Come nella storia a volte si sono ribellati per riuscire a farlo? Qual è stata la risposta del potere? E soprattutto cosa ce ne facciamo noi di tutto questo insegnamento storico? Questa è un po' l'idea che ci era venuta e proveremo eh, diciamo, a strutturarla così. L'ultima cosa, ci tenevamo molto a questa iniziativa a farla proprio in questo giorno, perché ricordano i due mesi della carcerazione di una persona che a noi sta tantissimo a cuore e che è stata qua tante volte a parlare, anche lei circondata da tante persone, che è Nicoletta Rosi. Come sapete, e eh, ringrazio anche il professore per aver mostrato la sua la solidarietà a Nicoletta. Come sapete Nicoletta in carcere da due mesi una signora di 74 anni, qualcosa di senza precedenti in Italia, perché insieme a tutto il movimento notabile, migliaia di persone ha bloccato dopo che Luca Ba fu cadde da quella luce, ricordate, inseguito dalla polizia, c'è fu un'azione di protesta, si bloccò il casello dell'autostrada, facendo danno pensate alla società autostrale quella del Ponte Morandi. Di ben 700 euro. Ecco, per questi 700 euro la magistratura ha in tempi brevissimi condannato in tutti i gradi Nicoletta D'Osio e quindi, eh, a 74 anni, in questo momento si trova a carcere delle vallette, pur essendo una fondatrice del Movimento Notato, pur essendo una pericolosissima insegnante di greco e latino, pur essendo coordinatrice nazionale di potere al popolo, di fatto l'unico o l'ultimo o uno dei pochi. Eh, partiti, movimenti di opposizione in questo paese e forse anche per questo lei sconta diciamo questo tipo di accanimento. Quindi dedichiamo a lei questa iniziativa e ringraziamo il professore per averci mostrato questa solidarietà. Io entrerei a questo punto del merito perché tutti vogliono sentire lei. E eh, vorremmo partire subito con una domanda pesante che fra di noi circola spesso, soprattutto in questi anni, che vediamo rivellarsi tanti popoli in giro del mondo, da, dal Medio Oriente al Sud America, eccetera, e in Italia invece si ha l'impressione che non si muove niente. Noi siamo sempre portati a dire, ecco, il carattere del popolo italiano è questo di non ribellarsi mai, noi non siamo in grado di fare una rivoluzione, lei come storico penso che questo carattere l'ha visto costruirsi e muoversi nel tempo. Ecco, forse lei meglio di noi eh, ci può dire se è vera questa percezione che gli italiani le rivoluzioni non le fanno, non sono in grado di farne, è iscritto nel loro carattere, nella forma materiale che hanno preso i rapporti di potere, le corporazioni, oppure è soltanto una cosa di questi ultimi anni, perché in realtà 30-40 anni fa l'Italia non proprio bene, per proprio però aveva per dei movimenti fortissimi. che il carattere dei popoli non è un concetto scientifico purtroppo, anche se sarebbe bello se lo fosse, perché, come dire, che il carattere dei popoli esiste, lo sappiamo tutti, eh, è un luogo comune e come tutti i luoghi comuni un piccolo modo di verità c'è, eh, i tedeschi sono gente che prende tutto molto sul seno eh, e i francesi sono presuntuosi, eh, e, e di che gli imperiali diciamo perdere, sappiamo tutti che sono gli imperiali, però non c'è un modo scientifico di descrivere questa cosa e anzi c'è il rischio che quando uno parla di queste cose via l'impressione che sta facendo delle chiacchiere da bar e quindi non viene preso sul serio dai sociologi o dagli antropologi guardate che probabilmente gli antropologi che studiavano le tribù indiane sarebbero stati invece disposti a dire eh, sì, gli Cheyenne rispetto ai piedi neri tendono a essere più... No. invece con i popoli nostri moderni questo non è un discorso scientifico eh, quindi io adesso dirò delle cose che non so che fondamento hanno, però se uno va a vedere è abbastanza vero che in Italia la tradizione rivoluzionaria è meno forte e che ci sono es meno esempi di rivoluzioni riuscite in Italia nell'arco dei secoli di quanto non ci sia in altri paesi europei. Perché? Beh, ci, sono europei, ci sono dei paesi europei che per secoli sono stati considerati l'emblema della rivoluzione, la Francia. La Francia tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento è un paese che faceva paura a tutti perché la sensazione era che fosse un paese dove a ogni generazione facevano una rivoluzione, abbattevano un sistema di potere, ne mettevano su un altro. Poi è finita, eh, la Francia dopo alcune serie di rivoluzioni, 1789, 1830, 1848, poi ci sono i borghesisti. Le rivoluzioni fatte dai francesi sono rivoluzioni che sono servite prima per abbattere la monarchia. Poi la monarchia l'hanno rimessa su e l'hanno fatta di nuovo. Ne hanno rimessa su un'altra, ma molto più moderata, molto più borghese. La monarchia di Luigi Filippo, messa su dalla rivoluzione del 1830, e il cui slogan era arricchite, eh, Quindi in sostanza una monarchia che andava benissimo alla borghesia degli imprenditori, dei banchieri, dei possidenti, Poi l'hanno buttata giù anche quella, nel 1848. Ma nel 1848 è uscito anche un libro, e eh, se ne sono accorti tutti che è uscito, l'hanno letto tutti, quel libro non è uscito clandestinamente, quel piccolissimo libro scritto da Marx e Engels, intitolato Il Manifesto del Partito Comunista, e in quel preciso momento la maggioranza dei francesi ha deciso che le rivoluzioni per buttare giù il re, benissimo, le rivoluzioni per essere liberi di arricchirci e, e di sfruttare i nostri operai i nostri contadini come vogliamo noi, benissimo, se però c'è il rischio del comunismo magari meglio riuscire a quello l'hanno visto, si è visto benissimo nel giro di pochi anni. I francesi, avendo nel 1948 appunto giù la monarchia e fatto la Repubblica, l'anno dopo eleggono Presidente della Repubblica il principe Napoleone, eh, nipote dell'imperatore Napoleone. Eh, hanno il principe presidente per un paio d'anni, poi il principe presidente fa il colpo di Stato, si proclama imperatore e la Francia non è. Cavour, che osserva quelle cose da Torino commenta: la paura del socialismo vince nei francesi l'amore per la libertà. Gran lezione, cioè in Francia c'è una maggioranza di proprietari, o di gente che spera di diventare proprietaria, eh, che non sono più rivoluzionari, e in Francia non hanno più fatto rivoluzione. Però ne hanno fatta una, fondamentale, tagliando a testa un re. Perché? Perché c'è stato un momento in cui in Francia si è messo in discussione perché c'è la monarchia. A cosa serve? Chi era messo il re? In Inghilterra questo discorso l'avevano fatto addirittura un secolo e mezzo prima. In Inghilterra, già nel Seicento, Oggi l'Inghilterra non la considereremo un paese particolarmente rivoluzionario, anche se la Brexit a suo modo è una specie di come dire aborto di voglia di rivoluzione, ma però gli inglesi non sono un popolo granché rivoluzionario oggi. Però la rivoluzione l'ha fatta già nel Seicento e sono i primi che hanno fatto la rivoluzione tagliando la testa a un re. Però sia l'Inghilterra sia la Francia sono paesi dove c'era un re che governava l'intera nazione e a cui si poteva dire tu sei lì perché ti ha messo lì il popolo. Non adesso, si capisce, non te personalmente. Ma se c'è la monarchia è perché un'intera nazione, tanto tempo fa, ha deciso di affidare questo mandato e il, il potere di governo è il popolo che te l'ha dato. E, e se tu non accetti più di consultare il popolo, di consultare il Parlamento, noi li possiamo mettere sotto accusa, peraltro tradimento. il re di Inghilterra, i re di Francia, che a distanza di 150 anni lasciano la testa sul patibolo, eh, è perché entrambi si sono trovati di fronte a un certo punto a un parlamento in Inghilterra, a un'assemblea nazionale in Francia che gli ha detto noi siamo il popolo e tu eri lì per fare gli interessi del popolo noi infatti hai tradito il tuo mandato ma in Italia, in Italia non c'è mai stato nello L'Italia non è mai stata una nazione unita sotto un unico sovrano, l'Italia è stata sempre un paese frammentato dove se tu vieni a Venezia eh, e non eri uno di quei due 3 mila patrizi che governavano la città, eri un popolano che obbediva e, e non è che ti raccontavano una favoletta che c'è il re, l'ha messo di Dio e poi invece allora tu dici ma forse non va messo di Dio, forse deve fare ieri. no, ci sono i patrizi, ci sono i ricchi che comandano, fine, in altri posti non c'era il re, c'era il duca, in altri posti c'era un re ma era uno straniero, era una Joiva, poi era un Aragonese. Eh, poi ero uno spagnolo, eh, era lo spagnolo e non c'era neanche il re, c'era un vice re. Allora uno potrebbe pensare che fosse più facile farvi la rivoluzione. Se il potere è lì brutale, è il potere dei ricchi e basta. E invece in realtà non è più facile. La rivoluzione, le grandi rivoluzioni in Europa sono, ci sono state quando per secoli un paese intero ha creduto alla bella favola che il re è stato messo lì per fare i nostri interessi, e poi quando di colpo ti rendi conto che non è vero, allora ti arrabbi molto e eh, il eh, re tagli la testa. Invece, quando non è così, con altre legittimazioni, questi comandano perché ne sanno più di noi, eh, questi comandano ma in fondo non viviamo mica troppo male, eh, no, ecco, e allora questo è un tentativo di spiegazione, puntata lì, di spiegazione, la spiegazione dei fatti è sempre la roba più difficile, eh, ma invece si possono constatare i fatti. In Italia grandi rivoluzioni che abbiano coinvolto l'intero paese non ci sono mai state e non ci potevano essere perché il paese non era un paese unito con un unico re a cui chiedere conto di quello che faceva. Dopodiché ci sono state insurrezioni, ma locali, che tendevano a cambiare le cose localmente. In Italia abbiamo avuto una rivoluzione degli operai, dell'industria, in un'epoca in cui il concetto stesso di operai dell'industria, altrove in Europa, non era nemmeno concepibile, è la rivolta dei Cioppi a Firenze. Ma la rivolta dei Cioppi a Firenze è fatta per cambiare il regime nella città di Firenze. Già a Siena, allora cose del genere possono avvenire in certi momenti, ma è sicuro che il paese non ha mai avuto quella struttura organica di un'intera si riconosce in un singolo sistema di governo e che poi a un certo punto decidere di, di cambiare. Poi, per carità ci sono anche altre cose che possiamo dire, eh, eh, nessuna di queste è la spiegazione sicura, ma possono essere dei fattori che mettiamo in campo. Noi siamo un paese cattolico e un paese cattolico è un paese a cui per secoli hanno insegnato che non c'è niente di veramente gravissimo, a, a tutto si può porre rimedio, eh, ti confessi e vieni assolto, ovviamente devi chiedere scusa, eh, e dopo tutto poi però... e poi una volta che hai chiesto scusa noi ti lasciamo via abbastanza tranquillo. Certo, non andare più in giro a dire quelle cose che abbiamo fatto una volta di me. Eh, un paese cattolico al fine del Medioevo e per tutta l'età moderna era un paese dove se parlavi troppo ma poi venivano a bussare e ti dicevano caldo, ma di mattina l'inquisitore vorrebbe vederti eh, e l'inquisitore non è che ti bruciava sul rogo eh, figurati quello che succedeva veramente a quelli o sfortunatissimi o testardi. L'inquisitore normalmente chiacchierava con te e poi chiacchierava con i tuoi vicini di casa, con i tuoi parenti, con il tuo parroco e, e però imparavi un sacco di cose in quelle chiacchierate con l'inquisitore. Tornare a casa, ecco, eh, ai nostri antenati per generazioni e generazioni hanno insegnato non conviene parlare troppo, eh, non conviene dire cose che danno fastidio a chi comanda, e eh, come dire, non conviene pensare troppo con la propria testa. È molto meglio accettare quello che ti insegnano, eh, ecco, non che i paesi protestanti in confronto fossero chissà quale scuola, però un po' di differenza. I paesi protestanti erano paesi dove comunque un credente, ed erano tutti i credenti passati in Europa, un credente aveva il diritto di leggersi la Bibbia tradotta nella sua lingua e, e di dire, ma io capisco questo, chissà il pastore come me lo spiega, ecco. Eh, in un paese cattolico, nel Medioevo ancora sì, ma poi nell'età moderna in un paese cattolico il credente non aveva il diritto di leggersi la Bibbia tradotta. Le traduzioni della Bibbia si fanno nel Medioevo, ma poi dopo la Chiesa decide che è troppo pericoloso e diventa vietato tradurre la Bibbia in italiano. La Bibbia è la legge in latino in parole e la spiega a lui. E allora è possibile effettivamente che se esiste una cosa come il carattere degli italiani, questo carattere sia stato plasmato in parte sulla base del mi faccio i fatti miei. Non voglio sapere troppo, eh, non c'ero, eh, non ho visto, e eh, eh, campi l'ho a cantare, ecco, sostanzialmente. Come vedete quando si fanno questi discorsi si scade nel peggior luogo comune. Però un qualche fondamento di questo discorso ci può essere. No, mi sapevo, non sapevo, allora, nelle sue, appunto, nelle sue lezioni, per esempio sulla rivolta dei Cioppi, sulle rivolte popolari del Medioevo, uscita pure in maniera particolare questo protagonismo dei giovani, quando anche lei si intrattene un attimo sui casi delle rivolte si vede che erano tutti giovani, che avevano voglia, avevano fuoco, eccetera. Noi vediamo che in Italia ci sia una grande questione giovanile. A Napoli siamo fortunati perché è una città molto giovane e proprio qua dietro ci sono molti giovani politicamente attivi che in questi mesi non anche organizzare campagne altri collettivi stanno facendo un'importante lotta nelle scuole per l'edilizia scolastica, perché abbiamo delle situazioni assolutamente patiscenti. Quindi possiamo vedere dei giovani attivi, però mediamente si ha l'impressione che i giovani italiani non, non siano interessati alla politica o che viceversa la politica non li riesca a interessare. Allora, noi ci siamo chiesti ma è solo una questione demografica legata al fatto che l'Italia è il secondo paese, uno dei paesi più vecchi al mondo? Oppure c'è un'incapacità della politica? Oppure i giovani non entrano tanto in questa dimensione? perché già tutto il resto del mondo è troppo ah, ansiogeno e allora perché sottoporsi anche a una dimensione che, tutto sommato è di combattimento e di scontro ecco di fatica Lei che idea se ne è fatto? Qual è il ruolo dei giovani insomma, nelle volte, nella trasformazione? Come possiamo riattivare questa cosa? Che invece in Italia c'è stata, è questa forza. Ma io direi questo, per prima cosa direi che avete appassato la sala, a me piaceva riversibilità in realtà. Ma se per qualche motivo serve per registrare o filmare così averla passata va bene, se no se ne è stata un po' nel piatto. Eh, io credo che ci siano due discorsi in questo, collegati ma non sono lo stesso discorso. Un tema è il disinteresse per la politica, che non è soltanto dei giovani: Il disinteresse per la politica è una cosa evidente nell'Occidente di oggi e coinvolge un po' tutti. E io credo che questo disinteresse per la politica nasca dal fatto che non crediamo più tanto che i sistemi in cui viviamo siano sistemi veramente democratici. Quindi il problema non sono i giovani in questo caso, poi parliamo dei giovani nel passato, delle rivoluzioni, ecco, ma intanto proviamo a mettere a poco questo noi viviamo in un sistema che viene chiamato democratico dire dire forte perché non è una dittatura certo che sarebbe mai dittatore non c'è, le dittature le conosciamo tutti, le abbiamo studiate, Mussolini, Hitler, Stalin, eh, quindi non siamo in una dittatura, non c'è stato un colpo di stato militare, non ci sono i carri armati per strada, eh, d'accordo, ecco, in linea di massima non ti vengono neanche a bussare la mattina alla porta la polizia segreta per arrestarti, a meno che tu non sia un pericolosissimo militante notabile, in quel caso può succedere, ma la, il grosso del gente non ha questa paura, e noi tentiamo a dire, vabbè, quindi questa è la democrazia, cos'è la democrazia? Io posso dire quello che voglio, non mi succede niente, posso andare per la strada dove voglio? nessuno mi chiede dove vado, vogliamo radunarci, ci raduniamo, vogliamo fondare un partito, lo dobbiamo, vogliamo fondare un giornale, lo condiamo, scriviamo sul giornale quel che vogliamo, nessuno ci fa niente, questa è la democrazia, credo che sia quello che pensiamo tutti quando ci diciamo che noi soprattutto viviamo in democrazia e non sotto una dittatura, salvo che la democrazia in origine vorrebbe dire che e il popolo che comanda. In origine democrazia non vuol dire puoi dire quello che ti pare, eh, puoi andare dove vuoi, non è mica quello. In origine democrazia voleva dire la gente comanda e senti, tu senti e in qualche modo partecipi al prendere delle decisioni. Ora è chiaro che questo era molto facile da fare nell'Atene del V secolo a.C. quando vabbè, la città aveva i suoi 100.000 abitanti, ma molti erano schiavi, molti erano immigrati, metà erano donne, ma non c'entravano. E, e di conseguenza i maschietti, capifamiglia adulti che pagavano le tasse potevano essere 10.000, 20.000, 20 li voglio nominare, 20.000. Eh. Ma neanche, neanche. E sulla collina dell'assemblea ce ne stavano comunque 5.000. E, e vuol dire che quando decidiamo, chiunque vuole essere lì in assemblea ci può andare. E, e a quel punto lo sai perché stiamo facendo questo, questa guerra contro Sparta. E, perché? Perché quel mattino ha parlato uno a favore della guerra, ha parlato bene. Poi ha parlato uno contro una guerra, uno lì non parlava tanto bene. E, e poi dopo abbiamo avvantato, abbiamo tutti detto sì sì sì, facciamola, facciamola, facciamola. E questa era la democrazia in Norvici. È, è chiaro che oggi non si potrebbe più fare, però 50 anni fa, o 100 anni fa, democrazia voleva dire, io faccio parte, sono scritto un partito. Sono scritto un partito e ho un contatto con dei dirigenti sul territorio. Eh, facciamo continuamente riunioni, noi discutiamo e parliamo, e quello che io dico. Certo, il segretario di sezione vabbè, eh, però intanto io ho contribuito a eleggerlo come segretario di sezione. E, e lui parla con i capi. Eh, e il partito fa delle cose e io sento che faccio parte di questo partito. Ben inteso, questa non è solo una cosa di sinistra, eh. quando dico il partito non intendo dire solo il partito comunista, anche la democrazia cristiana funzionava così. E, e io faccio parte di organizzazioni, se sono un contadino faccio parte della Codiretti. E la Coldiretti è un'organizzazione asservita al governo, alla democrazia cristiana, corrotta, sì, certo, però è anche un'organizzazione che i nostri interessi rappresenta e attraverso la Cogliretti, noi coltivatori e da un po' che abbiamo avuto la pensione, e abbiamo avuto i contributi, e certo, in cambio bisogna votare i politici che dicono loro, però facciamo parte di un'organizzazione che tiene conto di quello che noi chiediamo e in qualche misura ce lo dà. Ora, questo tipo di strutture non esistono più nelle nelle democrazie attuali, in realtà. Almeno a me sembra. Ci sono dei simulati, dei fantasmi di questo che anche i sindacati sono diventati un fantasma di quello che erano in origine, sto un po' semplificando, come capite. Però effettivamente la differenza rispetto a quel che voleva dire 50 anni fa o 100 anni fa, essere iscritti a un sindacato o essere iscritti a un partito è quello che vuol dire adesso, la differenza c'è. Quindi io credo che in realtà non si voglia di fare politica perché non capisci bene a cosa serve. Una volta lo capite benissimo. Io non sono solo un individuo, faccio parte di un gruppo, Faccio parte di una classe sociale, faccio parte di un gruppo che ha degli interessi e c'è un'organizzazione che rappresenta noi e che cerca di ottenere quello che noi vogliamo. E standoci dentro io sento che un pochino contribuisco a ottenere quello che noi vogliamo, no? Ecco, io, a me non sembra che oggi ci sia un qualunque tipo di organizzazione per cui se tu ci stai dentro, l'organizzazione intendo lo dire legale e pubblica, eh? poi a livello illegale ce ne sono le Covid, le organizzazioni, che fanno ottenere quello che vuoi. Ma a livello legale e pubblico, organizzazioni dove tu dici, senti prendo questa tessera e a questo punto la mia voce un pochino conta, un pochino la ascoltano, e, e quello che a me serve un pochino si deve andare a fare per farmelo avere. A me non sembra onestamente che oggi sia così. E quindi la voglia di far politica, non so, mica sono i giovani, che non ce l'ho nemmeno io, che ho 60 anni. Eh, L'altro discorso è i giovani nella storia. E allora, qui bisogna dire questo, le è una questione proprio di demografia, è una cosa che può sfuggire, uno che ci pensa, e invece è assolutamente fondamentale fino alla rivoluzione industriale, tutte le società erano fatte come sono fatte oggi le società del terzo mondo, e cioè pochi vecchi, certo un adulti, un sacco di giovani, e quindi queste società erano estremamente mobili e estremamente pronte appunto ai cambiamenti, alle rivoluzioni, alle migrazioni, eh, perché di fatto una grossa percentuale della gente erano giovani, con tutte le energie e le capacità di mettersi in gioco che hanno i giovani. Dopodiché le società del passato non è che avessero un'idea chiara dei giovani come gente che ha un potenziale rivoluzionario, si tendeva più a dire, è una tappa della vita. Si sa che quando sei giovane hai certe voglie certi bisogni, fai certe cose, poi quando smetti di essere giovane metti la testa partito, eh, era considerato come un percorso che tutti attraversavano. E Quindi era normale che tu sei un uomo d'ordine, un notaio, un, un piccolo proprietario, un uomo tranquillo, riposato. Quando eri giovane, infatti anche tu, eh, quando eri giovane, ecco, eh, uno se lo ricordava con piacere, certo, quando ero giovane, eh, andavo donne, eh, bevevo con gli amici, facevamo bandoglio di notte, tutto normale. Tanto poi mi sistemi, finisce. Poi c'è stato invece un unico momento, secondo me, nella storia d'Europa, che sono stati gli anni 60 Gli anni sessanta, in cui i giovani erano ancora un gruppo molto numeroso, non più così numeroso come come in vecchi tempi, perché ormai la vita media si era allungata, quindi negli anni sessanta comunque c'era giovani erano una percentuale più ridotta della popolazione rispetto, però molto più numerosi di adesso, chiaramente. Eh. C'era stato il baby boom dopo la fine della seconda guerra mondiale, cioè dopo la fine della seconda guerra mondiale, esattamente come nel medioevo, che so, dopo la peste del 1348, eh, appena finita l'emergenza, tutti quanti i masconvenuti si risposa, eh, Rezzo e Lucia si sposano, per dire, e cominciano a fare bambini, e, e, e quella quando quella generazione lì arriva ad avere vent'anni e quindi è metà degli anni 60, di colpo si rendono conto che c'è una gran quantità di giovani che, però, per la prima volta nella storia si percepiscono come una collettività, non è più: io adesso sono giovane e me la godo, poi però dovrò mettere la testa a partito, dovrò prendere la laurea, aprire lo studio con lo zio e diventerò grasso e conservatore come mio padre. ecco, Che era una cosa normale per secoli e secoli, di colpo negli anni 60. I giovani, in un mondo che sta esplodendo, in un mondo dove c'è una contrapposizione ideologica violentissima, in un mondo dove il comunismo è ancora una prospettiva aperta davvero, quindi l'idea che si possa fare un mondo tutto diverso sembra davvero possibile, eh, in un mondo che sta cambiando in tutti i modi possibili e immaginabili, cambia, cambia la chiesa c'è il concilio Vaticano II di colpo anche essere cattolici non vuol più dire essere conservatori e obbedienti come prima e allora c'è la decolonizzazione di colpo l'Africa l'Asia si riempiono di paesi indipendenti che devono diventarsi tutto e allora anche i giovani in Francia in Italia in Germania in Inghilterra negli Stati Uniti in Ciacosuola in in anche dei blocchi comunisti eh. i giovani di colpo hanno l'idea ma dopo tutto noi questo mondo lo potremmo cambiare e c'è un momento in cui i giovani sono sotto i riflettore il loro voto viene corteggiato, le loro opinioni vengono ascoltate, come consumatori vengono subito individuati come gruppo e si cominciano a stare attenti anche a produrre, quindi ai giovani servono i jeans per esempio, e quindi, ecco, eh, quindi è un fenomeno vivo, come vedete eh? i giovani si sentono protagonisti e vengono anche indotti a sentirsi protagonisti e vengono anche ascoltati però di fatto per un po' di tempo serpeggia tra i giovani l'idea che noi questo schifo di mondo lo cambieremo poi dopo è andata a finire che quella cosa si è esaurita Alcune cose sono cambiate in modo abbastanza de definitivo, le pratiche sessuali, la libertà sessuale per esempio, su cui rispetto agli anni 60 c'è stato un po' di ritorno indietro, eh. i vostri coetanei degli anni 60-70 erano più liberi perché siete eh, dal punto di vista di quello che si fa normalmente, però nell'insieme non è stato un ritorno proprio ai vecchi tempi, alcune cose sono rimaste ma molto meno di quello che si era sperato. E poi quei giovani sono invecchiati naturalmente, e si è scoperto che mentre in quella generazione i giovani erano tantissimi, e quindi valeva la pena per i politici di ascoltarli, eh, per l'economia di andare dietro alle loro richieste, eh, per i giornali di, di dargli spazio, ecco, e poi i giovani di quella generazione sono cresciuti, e anche loro naturalmente hanno dovuto trovarsi un lavoro, mettere su famiglia e sistemarsi, e quelli che sembravano i capetti della rivoluzione hanno trovato poi gli incarichi lucrosi, eh, quindi a tutti i livelli dell'impresa a Mediaset eh, ecco, e si sono sistemati o in politica e poi certo hanno continuato a esserci altri giovani, ma sempre meno numericamente, perché appunto il paese. E io direi quello che è successo è che mentre, se tu eri un giovane negli anni 60, avevi la sensazione che bastava dire: che Io sono un giovane e tutti venivano a chiederti cosa volete, cosa pensate, cosa farete, come cambierete il mondo. E ancora così, essere giovani oggi, io temo di no. So io personalmente, ma temo di no. Temo che se dici se sei un giovane, più che altro è giù per scorciatura. Un altro di questi giovani eh, che vengono a chiedere qualcosa, eh, ecco, no, ecco. Quindi, questo direi. Allora, proprio per è sfuggire, lei è diventato anche un personaggio estremamente famoso sui social per via di una serie di meme di pagine satiriche, che, eh, come dire, riprendono un, as un aspetto delle sue lezioni che in realtà lei ha sottolineato molte volte il fatto che eh, ci si ribella, si taglia la testa ai re, che le rivolte sono anche fatti cruenti e quindi in sostanza si scherza molto eh, su questo aspetto della violenza nella storia che in effetti esiste, cioè in realtà si dovrebbe anche studiare ma un po' nella nostra società c'è come se fosse una neutralizzazione del conflitto, una rimozione del problema della violenza, quasi come se, insomma, si è diventato un vero e proprio tabù, non bisogna essere violenti, non bisogna odiare è un dibattito recente proprio di queste settimane, non bisogna assolutamente avere comportamenti, nessun tipo di comportamento che possa essere vissuto come aggressivo o provocatore e si ha l'impressione che alla fine però questa roba da qualche parte esca e poi paradossalmente la violenza te la ritrovo comunque soltanto non tematizzata. Ecco, noi interessava eh, sapere un po tra lo scherzo un po eh, tra le realtà effettivamente il ruolo che la violenza ha avuto nella storia perché la nostra società oggi ha così paura eh, in qualche modo della violenza che comunque se ne parli comunque cioè, ci si sorprenda del fatto che gli oppressi ogni tanto si ripetono e stesso in una recente intervista diceva quando tagliarono la testa in francia c'è tanta gente oggi anche che non crederebbe che questa testa fosse tagliata anche se ammazza, mi farebbe molta paura. Ecco, ci piacerebbe, insomma, esplorare un po' questa dimensione. Cioè, tu non dire da niente. Però. Allora, proviamo a dire qualcosa su questo. Ehm, dunque, Fondamentalmente noi siamo degli animali, siamo dei cugini delle civile, d'accordo, e abbiamo una serie di istinti animali, che sono quelli, sono presenti dentro tutti noi, e questi stili animali sono animati dell'umanità sempre, sono la cosa che ci accomuna a un antico greco, a un longobardo, eh, a un urno di Attila, oppure a un uomo del Medioevo, dell'Eta Moderna. Da questo punto di vista l'animale uomo è quello. Okay? E poi noi siamo gente che si mette a vivere insieme in tribù eh, e che cerca di organizzare la convivenza di queste tribù nel modo migliore. Da sempre le società umane, anche quelle proprio più primitive, eh, si sono date delle regole. E questo è la cultura, diciamo così, dire una diversità, eh, chiamiamola come vogliamo. Tutto ciò che tra gli animali non esiste, d'accordo? Gli animali hanno degli istinti e anche quando vivono in franco, eh, il franco dire, accetta al suo interno gli istinti. E quindi l'istinto del giovane lupo rampante è una volta o l'altra danno alla tua il capo e divento capo io eh, e il branco questo lo accetta, finché il capo è abbastanza forte il giovane rampante è zitto quando si accorge che il capo si è indebolito ci sarà uno dei giovani rampanti che preparerà a diventare a capo eh, e questo va bene così le società umane si sono sempre costruite tutto un insieme di comportamenti, di rituali di regole, di credenze, di valori eh, che non hanno niente a che fare con le origini diciamo con gli istinti di base e che servono anche a modificare quegli istinti. Quindi la cultura è in parte qualcosa che serve a far sì che io non mi comporti come farei se, non, se dovessi dare sfogo soltanto ai miei istinti. Io litigo con qualcuno che mi sta profondamente antipatico il mio istinto profondo è di spaccarmi la testa con una volta. Ma nella stragrande maggioranza dei casi non lo faccio. Chi lo fa finisce in galera, ma in realtà quasi nessuno lo fa non solo per la paura della galera, che è uno dei meccanismi, ma anche perché ti hanno convinto che non è utile farlo, che non bisogna farlo, d'accordo? Quindi, quindi in ogni società la violenza è ridotta rispetto a quello che ci sarebbe senza i valori, senza la cultura, e la violenza che può esistere è ritualizzata, nel senso che si permettono degli sfoghi alla violenza, io credo che nella nostra società di oggi, l'esempio più clamoroso, sia il tipo calcistico. Il tipo calcistico è una forma di sfogo di istinti violenti, di odio, di rabbia che le autorità accettano, regolamentano, organizzano, per cui per i vuoi ci sono i treni, ci sono... no, ecco, è tutto organizzato, sono scortati, accompagnati. E è una forma di sfogo di istinti violenti. Tutte le società sono sempre state d'accordo sul fatto che la violenza, all'interno della nostra società, è bene limitarla. Poi, con quella di fuori, bisogna vedere, eh. È... Gruppi che noi in genere ammiriamo perché sono romantici, ci piacciono, come gli indiani d'America. Eh, gli indiani d'America tendenzialmente ogni tribù aveva almeno un'altra tribù che odiava, eh, e se io sono appunto un Cheyenne eh, nella mia società verrò enormemente ammirato se una notte me ne andrò da solo dal campo e sarò via qualche giorno e poi torno con due cavalli che ho rubato ai Crow eh, e con gli scalpi di un paio di Crow che io ho beccato di notte mentre non ce l'aspettavo, ho tagliato la gola e ho fatto lo scalpo e torno a casa. Nella mia società sarò applaudito, avviato e apprezzato per aver fatto questo. Se faccio questo a uno dei nostri, invece, allora no, non va bene. Sono società le quali sanno che la violenza è un istinto molto forte e quindi la regolamentano ma entro certi limiti. Eh, nel Medioevo, per esempio, tutti sanno che se mi ammazzano mio fratello, pretendere che io non mi che è assurdo. Noi oggi lo abbiamo ascoltato, abbiamo fatto molti passi più avanti, Invece nel Medioevo, anche nel Medioevo più complesso e più sofisticato, anche all'epoca di Dante, che è abitata da gente molto intelligente, più colta e sofisticato di quanto siamo tutti noi qui dentro, di parte, eh, quelli no, che erano anche ma insomma. Eh, però in quella società lì hanno rinunciato all'idea che la vendetta non si può permettere. La vendetta è assolutamente una spinta troppo forte. E quindi se mi ammazzo mio fratello, io ho tutto il diritto di ammazzare quello che l'ha ucciso, oppure il suo fratello, o anche il suo cugino, purché sia nella famiglia. Ecco. al massimo quello che si può fare è mettere in piedi dei meccanismi per cui si dice guarda invece, rinuncia alla vendetta, eh, accetta un risarcimento. Quell'altro ti chiede scusa pubblicamente e paga un compenso, l'onore è salvo, meglio così. ecco Quindi in ogni epoca ci sono meccanismi diversi. Ci sono epoche in cui il discorso è che la violenza può essere anche sfrenata, purché sia il potere sacrale del re che la esercita. Nell'età moderna, nel 500, nel 600, se uno commette un reato di lesa maestà, eh, viene messo a morte nelle forme più spaventose. Sul suo corpo si esercita una violenza terrificante che però è legittima ed è istruttiva perché è il potere riconosciuto che esercita questa violenza. Ci sono epoche in cui si dà per scontato che la violenza all'interno della nostra società non è legittima e non ci deve mai essere. E se uno uccide qualcuno fa una cosa orribile. Eh, e si crea tutta una mentalità e una cultura per cui si eh, ha letto dei romani d'Alice, anche romanzi romani c'è questa idea che l'assassino poi ha il rimorso. Ti eh, sei ucciso qualcuno, la tua vita è cambiata per sempre, un Longobardo non avrebbe mai pensato che se sei ucciso qualcuno, la tua vita è cambiata per sempre, eh, Invece nelle nostre città di oggi c'è un po' questo meccanismo, no? Ecco. Eh, dopodiché però, se invece noi dichiariamo guerra all'Austria-Ungheria e gli mettono in mano un fucile, allora di colpo, a mandare un poveraccio che neanche conosco e non c'entra niente, lo posso fare tranquillamente. La mia coscienza proprio non era il minimo problema. Eh, il Novecento è questo, il 900 noi abbiamo società estremamente ordinate, organizzate, legalitarie, al cui interno la violenza è molto ridotta, dove però invece si accetta tranquillamente che si fa la guerra e se si fa la guerra più ne ammazzi meglio è e, e non deve avere nessun tipo di scopo. Oggi siamo in una fase un po' diversa, dopo le grandi guerre del Novecento noi abbiamo interiorizzato che anche, la, anche uccidere in guerra non è una bella cosa, eh, anche uccidere i nemici non è una bella cosa. In una guerra di oggi, a parte il fatto che non ci sono più quelle belle guerre tra l'impero russo e l'impero orto-ungarico, ma ci sono guerre non dichiarate, eh, guerre che non sono guerre, operazioni di peacekeeping. Ecco, però, però in quelle, nelle guerre di oggi la morte dei nostri è inaccettabile e di in conseguenza un governo può cadere se 20 bersaglieri muoiono in un attentato eh, in Iraq. Eh, laddove durante la prima guerra mondiale per tre anni morivano non 20 ma duecento bersaglieri cioè, tutti i giorni e a nessuno importava niente quindi noi abbiamo sviluppato una sensibilità estrema verso la morte dei nostri in guerra e abbiamo un inizio di sensibilità anche verso la morte degli altri è un inizio è chiaro che se muoiono 10 soldati italiani in Afghanistan è una tragedia e per tre giorni si parla solo di quello, mentre se muoiono 100 afghani per un bombardamento sbagliato è una piccola notizia sui giornali. Però la notizia comunque esce e, e il comandante che ha ordinato quel bombardamento dove sono morti molti civili afghani, comunque gli chiedono spiegazioni, non avreste dovuto farlo. Ecco, eh. Quindi noi ci illudiamo oggi che sia possibile fare la guerra senza quasi che nessuno ci muoia. E tra l'altro i nostri soldati oggi sono diventati dei cavalieri medievali con giù di antiproiettili elmetti di materiali speciali proprio per ridurre al massimo quindi noi effettivamente oggi abbiamo creato delle, delle società dove rispetto alla violenza, all'uccisione fisica si prendono le distanze, direi, più che in qualunque altra epoca della nostra storia. Probabilmente questo però significa anche un'altra cosa. Significa che anche l'idea della rivoluzione, col sangue che scorre per le strade per cambiare il mondo, viene coinvolta da questo. In altre epoche non era così. Epoche in cui era più familiare l'idea che uccidere e venire uccisi fa parte dell'esperienza umana, e non erano migliori, e eh, non sto dicendo che erano migliori, io mi sento più sicuro a vivere adesso, e non nell'Inghilterra del 1381. Ma nell'Inghilterra del 1381, che era un paese complesso e civile, eh, quando a un certo punto il grosso del popolo si convince che c'è una profonda ingiustizia nel regno. Eh, questa profonda ingiustizia consiste nel fatto che la classe dirigente applica delle leggi punitive, la gente non, i diritti della gente comune non sono rispettati eh, ed è colpa dei giudici, degli avvocati, i quali appunto non ci, fa, non ci rendono giustizia. La reazione naturale di un'infinità di brava gente che tiene famiglia, che ha la moglie, figli, figlio, la bottega, tutta la vita ha lavorato normalmente. Eh, la sera all'osteria, a chiacchierare con gli amici e a giocare. La reazione istintiva di un'infinità di brava gente è di dire è vero, è un'ingiustizia profonda. Ammazziamo tutti i giudici, e tutti gli avvocati, e tutti gli studenti invece, eh, e lo fanno, cominciano a farlo. E non c'è la minima traccia nelle testimonianze dell'epoca che qualcuno ha detto, oh Dio, ma vedete cosa? Cosa stiamo facendo? È terribile. No, non è terribile per nulla. Allora, ripeto, che nello sforzo della nostra società attuale di invece rendere la violenza quasi impensabile, ci sono anche enormi vantaggi, eh. tutto sommato. nell'insieme insieme, forse, è meglio così. Però è anche chiaro che diventa anche molto più difficile dire: ragazzi, questo mondo fa schifo e c'è della gente che se ne approfitta e questa gente che comanda e si arricchisce eh, a spese nostre. Eh, bisognerebbe fargli la pelle eh, perché la rivoluzione è quello, fargli la pelle. Non è che puoi fare la rivoluzione dicendo eh, siamo stufati per piacere e date in pensione. Eh, non e non sto dicendo che dovremmo farlo. eh. Però, Purtroppo il pathos si interrompe con un momento tipicamente napoletano, cioè sono son venute la polizia municipale a prendersi i motorini di parcheggiare male, quindi chiunque avesse parcheggiato sotto rispetto per la registrazione rovinata, però è veramente urgente, se avete avuto la brillante del parcheggiare male il motorino andatelo a recuperare velocemente. E così, cioè noi, più che la rivoluzione più la diciamo, è più probabile nostra... l'insubordinazione l'insubordinazione è incontrata la rivoluzione, cioè, la fa individualmente ma <ride> perché nessuno se ne accorga esatto. e questo sarebbe cioè, un problema di una domanda dove andiamo? cerchiamo di non divagare, siamo però perfettamente nei tempi. Noi dobbiamo dire, visto che siamo in tempi di coronavirus, ma in generale in tempi di paura, nel senso che eh, c'è la paura eh, dello straniero, per cui delle forze politiche che noi conosciamo bene, fanno, eh, come voti. Eh, c'è la paura, eh, come dire, la paura di sporsi nelle relazioni. Lei prima penso che citasse una ricerca, se non mi sbaglio, dell'Orispes dell'anno scorso, di giovani e la sessualità. C'è la paura molto spesso di la precarietà sul posto di lavoro, no? Andato. Ecco, la paura è sempre stato, mi sembra, nella storia, anche uno strumento di governo. Lei si è le fatto, ecco, le, le rivoluzioni non accadono anche perché c'è tanta paura, tanta paura, anche soltanto le lotte oggi magari non accadono sul posto di lavoro perché c'è tanta paura di di perderlo. E secondo lei c'è un utilizzo politico della paura nella storia e soprattutto diciamo oggi viene fatto questo utilizzo politico e quanto il fatto che oggi non ci si riprende tanto dipenda dalla paura e quanto invece da degli strumenti repressivi, penso agli ultimi decreti di sicurezza che poi nella forma di Mennito, nella forma di Salvini o nella forma della Morgese, ma nessuno ha di fatto intenzione di toccare perché sembrano utili a tutti alla fine. Ma la paura anche bisogna distinguere ed essere precisi, nel senso che è un progetto oggi, è troppo generico la paura. Eh, noi diciamo la paura quando c'è la gente che ce l'ha con gli extracomunitari eh, e lo chiamiamo paura. Eh, così come chiamiamo paura il fatto che io non sciopero perché, perché sennò perdo il posto di lavoro e non c'è nessuno che mi garantisce. No, sono cose diverse e lo sfruttamento di questa cosa da parte del, del potere, sia il potere politico o sia il potere economico, si può declinare in modi diversi. L'esempio più classico è proprio quello del contro un qualche gruppo specifico eh, per deviare i risentimenti, l'insicurezza, la voglia di cambiamento della gente. Questo risponde, ben inteso, purtroppo, anche questo a qualcosa di profondo. Eh. Dobbiamo stare molto attenti. Quando cerchiamo di promuovere il fatto che una società multiculturale è una cosa non soltanto ormai indispensabile perché c'è, ma che ha anche grandi vantaggi, dobbiamo però sapere che ha anche delle controindicazioni, perché è profondamente radicato nell'animo umano il fatto di dire io sto bene con quelli come me e quelli diversi da me non mi piacciono. Questa è una cosa che dobbiamo dire. È di nuovo uno di quei casi in cui c'è un istinto dell'animale umano che la cultura deve cambiare, deve modificare, ma senza far vita di quell'istinto non esista. E, e quindi in realtà non è sempre, sempre solo per strumentalizzazione che la gente a un certo punto se la prende con i diversi, eh, uno può dire ha individuato gli ebrei come i nemici da distruggere, sapendo che il popolo tedesco avrebbe acclamato e votato qualcuno che prometteva di farla finita con gli ebrei e quindi il nazismo ha alimentato deliberatamente questa cosa partendo però dalla realtà di un paese dove gli ebrei non erano mai stati accettati completamente e dove moltissimi di cor loro a pensare io di quelli lì non mi fido, eh, quelli lì non sono dei nostri e così via. Ma ci sono stati anche casi nella storia in cui il potere non è avuto nessuna colpa, è la gente che ha individuato i colpevoli. Quando c'è stata la testa nel 1348, in certe zone d'Europa, non dappertutto, non in modo generalizzato, eh, ma in molti luoghi, la gente si è detta, ma perché sta succedendo questo? Ma cos'è questa malattia? Ma non sarà colpa di qualcuno, perché naturalmente un'altra spinta molto forte che noi abbiamo è di sapere di chi è la colpa quando succede qualcosa che non ci piace. E in certi luoghi la gente nel 1348 si è detta: eh, deve essere colpa degli ebrei, perché? Perché gli ebrei vivono in mezzo a noi, eh, ma non sono dei nostri, e, e chi lo sa cosa fanno davvero fra loro, eh, a noi non piacciono. No? Li dobbiamo tollerare perché nel Medioevo le autorità dappertutto avevano chiarito che gli ebrei non si toccano, eh, devono poter vivere in mezzo a noi e solo alla fine del medioevo e poi dell'età moderna che comincerà veramente l'antisemitismo di stato, l'espulsione degli ebrei dalla Spagna, dal regno di Napoli, dall'Inghilterra. ma per molto tempo le autorità avevano detto gli ebrei non ci piacciono tanto, ma ci sono, sono i nostri fratelli maggiori in un certo senso e dunque dobbiamo tollerare che vivano in mezzo a noi. Ma molta gente questo non lo accettava comunque. Quindi, quando c'è la peste, in molti luoghi la gente comincia a dire no, sono gli ebrei, sono loro che l'hanno inventata, sono loro che la città diffondono, perché ci odiano, ci odiano noi cristiani. E... E in certi posti cominciano ad ammazzare gli ebrei, benché le autorità facciano tutto per impedirlo e il Papa, più volte, intervenga pubblicamente dicendo: Gli ebrei non c'erano niente, lasciateli stare. Quindi è qualcosa che può succedere anche spontaneamente. È tutto un altro discorso il fatto di vivere in una società dove hai paura. Nel senso che hai paura di essere punito, o danneggiato, o represso, se parli troppo o se ne venditi i tuoi diritti. Quella paura lì è una paura che si manifesta quando ci sono società, come dire, non egualitarie, eh, dove si applicano meccanismi repressivi parte della cosa che dicevo prima. Nella nostra società europea, italiana ed europea, nei paesi cattolici, per secoli, il potere si preoccupava di quello che la pensava la gente dal punto di vista religioso. E il potere lo faceva in modo totalmente sincero, eh? Lì non si trattava di dire vogliamo evitare che gli operai chiedono l'augmento di stipendio. Lì si trattava di una società cristiana dove la Chiesa riteneva di avere il dovere di guidare il popolo e di insegnare la verità al popolo e la Chiesa era convinta di possederla questa verità e che quando qualcuno si metteva in testa di discutere l'insegnamento della Chiesa era un cretino o peggio ancora un criminale, o una scazzone perché è chiaro che la verità la conosciamo noi del clero che abbiamo studiato e che la conosciamo la Bibbia, e la sappiamo interpretare e sappiamo che è complicato il messaggio cristiano, non è che il primo venuto apre il Vangelo, se lo legge lui e dice ho capito tutto, guai e di conseguenza la Chiesa si preoccupa seriamente di cosa pensa e dice la gente perché ha il dovere di portare il paradiso tutti, tutti vuol dire tutti. Nella fine alla fine del Medioevo, all'età moderna, se un montanaro in uno sperduto villaggio dell'appennino viene sentito troppo spesso dal parroco dire: Ma secondo me il purgatorio non esiste, non ci credo. A quel punto cominciano a coinvolgere una gerarchia che può arrivare fino a Roma. Ci sono palazzi di Roma dove esistono istituzioni che accumulano incartamenti anche sul fatto che nell'ultimo villaggio dell'Italia un montanaro analfabeta è stato sentito dire certe cose. Perché noi ci preoccupiamo anche di quel montanaro analfabeta e di tutti quelli che lui potrebbe trarre in inganno, volontariamente o no. Lo fa apposta, convochiamolo. E sentiamo cosa ha da dire. Allora è chiaro che appunto, come dicevo prima, in una società così ti insegnano ad aver paura se parli troppo e se pensi con la tua testa. E se invece vai a messa, non protesti, non obietti, eccetera, vivi tranquillo e non fanno niente. Poi ci sono società dove, dove devi aver paura se, se chiedi l'aumento di stipendio. Ci sono società dove devi aver paura se chiedi la riduzione dell'orario di lavoro. Quando c'è la rivoluzione industriale in Europa, da fine settecento in poi, eh, la tendenza dei governi, delle classi dirigenti è di dire, è una gran bella cosa che ci siano imprenditori industriali che creano fabbriche, questo crea ricchezza per il paese. E l'imprenditore non obbliga nessuno a lavorare per lui. Qui c'è la libertà. E dopodiché c'è uno va in fabbrica e l'imprenditore gli dice, ti pago 500 euro al mese e devi fare 12 ore di lavoro mica ne offre nessuno agli operai andare in fabbrica, e una volta che hanno accettato di andarci però, eh, guai se protestano, perché allora questo significa come dire, sconvolgere la vita civile, danneggiare il paese, danneggiare l'economia e quindi c'è assoluta libertà non siamo dipendenti della schiavitù siamo a Manchester nel 1840 quindi tutti gli abitanti del Regno Unito sono liberi cittadini possono fare quello che vogliono vuoi fare l'operaio? fai l'operaio ma fare l'operaio vuol dire 10 sterline al mese e 12 ore di lavoro al giorno non ti piace? vai pure a fare qualcos'altro ma se sei lì stai lì e se uno di voi gli operai comincia a mobilitare gli altri dicendo dobbiamo protestare 12 ore sono troppe ne vogliamo solo 10 allora quella è una persona pericolosa e bisogna arrestarlo e farlo, farlo zitto. Poi diciamo, la storia d'Europa nell'Ottocento e nel primo Novecento è la storia di come via via gli operai diventano sempre più numerosi e diventa sempre più difficile impedirli di organizzarsi e in periodi di soperare. Non che sia impossibile, ma diventa difficile. Un governo può sempre reprimere, però viene il momento in cui il governo deve dirsi ma mi conviene politicamente continuare a reprimere o non mi conviene più. È una storia vecchia come il mondo. L'imperatore Costantino all'inizio del IV secolo, lui e altri imperatori romani nello stesso momento, eh, tutti quanti insieme di colpo devono aver detto ma perché esattamente persecutiamo i cristiani? lo eh, si è sempre fatto, vero, lo si è sempre fatto e più di uno tra noi imperatori che in passato ha trovato il suo vantaggio in questa cosa, quel coglione di Nerone, e quando si è trovato per spiegare come mai come bruciata e i pompieri non avevano soldi soldo e non sono intervenuti eh, perché i fondi erano spariti e la gente diceva che Nerone aveva andato poco lui a Roma e suonava la lira mentre Roma bruciava non è vero niente, Nerone è disperato perché... però di fatto i pompieri non c'erano di chi è la responsabilità politica? dell'imperatore allora lì sì che comodi no? Ragazzi? farò vedere, ecco. E invece al tempo di Costantino gli imperatori e i loro ministri cominciano a dire esattamente a cosa serve perseguitare questi cristiani. Sono secoli che se li perseguitiamo sono sempre di più. C'è un sacco di gente che cosa se è cristiana, ogni persecuzione vuol dire restare, un sacco di gente, anche gente importante, e il popolo morno non è più così contento, il popolo. i cristiani fanno beneficenza, fanno assistenza, un sacco di gente piacciono. Sì, Ma cosa quindi fare la perseguitare, scusate, basta! E siamo fino alle persecuzioni dei cristiani. E allo stesso modo in tutta Europa nel corso dell'Ottocento e nel primo Novecento i governi di paesi che non sono democratici in senso stretto perché il suffragio universale ci mette un po' per arrivare, eh, però di fatto sono paesi liberali dove c'è l'opinione pubblica, i giornali, il Parlamento, le elezioni, i partiti. E in tutti i paesi i governi si accorgono che l'ultima volta che c'è stato un grande sciopero noi abbiamo mandato le cavallerie in piazza e, e i soldati hanno sparato, ci sono stati sette morti. Morti. Eh, e non tutti i giornali hanno detto bravo governo, hai fatto bene, ci sono anche dei giornali che hanno criticato. Eh. Allora, e... e la prossima volta cosa facciamo? Mandiamo di nuovo le truppe in piazza? Qualcuno dice, mi è venuto via incredibile, concediamo il diritto di sciopero. A quel punto vai alla confindustria e ti dico, pazzi! Eh, ma non vi ascoltate, non potete farlo. Però al prossimo sciopero partecipa ancora più gente. E, e, e, e. e l'opinione pubblica non è più così convinta. E alla fine arriva un governo che dice, sai che c'è, ho più vantaggio politico se lo concedo questo diritto di sciopero. Anche perché già so che prima o poi toccherà concedere anche il sondaggio universale e quindi anche gli operai voteranno. E poi in Italia questo succede prima della Prima Guerra Mondiale con Giolitti. Giolitti è un liberale, non certo un rivoluzionario, però, però dire, legalizza i sindacati, dà il suffragio universale, fregando i socialisti che non lo volevano, perché i socialisti dicevano sì, questo dà il suffragio universale, tutti i contadini voteranno per i cattolici. E e invece è giuditi giustamente per quello dai suffragio universale. Quindi in realtà la tendenza è stata di dire, mentre per molto tempo si è detto chi lavora deve lavorare sta zitto e se protesta deve aver paura di finire male, e il Novecento invece è stata l'epoca in cui, nei, almeno nei paesi occidentali, democratici, diciamo così, ormai il suffragio universale, il discorso è stato a protestare, associarsi, scioperare, chiedere eh, è un diritto e nessuno deve avere paura che gli succeda qualcosa. Ci siamo andati avanti così fino agli anni settanta la statuta dei lavoratori fino a dire appunto salario minimo garantito ti vieto di licenziare senza giusta causa e così via e poi come sappiamo tutti il vento ha cominciato a soffiare dall'altra c'era un nesso tra chi nei paesi democratici non voleva fare la rivoluzione, però voleva, voleva battersi per, per i diritti dei lavoratori, ottenere garanzie di tutti i tipi e chi invece parlava di rivoluzione, di comunismo. C'era un nesso. E parlare di rivoluzione e di comunismo è diventato sempre più difficile man mano che l'Unione Sovietica e la Cina si rivelavano paesi inguardabili dove i diritti in realtà non c'erano e quindi il comunismo sempre più si è rivelato un'utopia che in realtà non si era realizzata ed è stato sempre più difficile in Occidente dire io sono comunista. Quindi cosa vuoi? Vuoi fare l'Unione Sovietica? Ma dai! Stessi comunisti, al fine non c'è più creduto. Nel 1989 in Italia i comunisti hanno detto ma sai che c'è? Non chiamiamoci più comunisti. Cambiamo nome, Basta il Partito Comunista. Come hanno chiamato subito il Partito Democratico della sinistra e tal eh, E se non c'è più quello però, allora è come un gioco di domino. Cade un pezzo e via via cadono gli altri. Non c'è più una forza comunista organizzata. Non c'è più qualcuno che fa paura al potere dicendo guarda che ci potrebbe anche essere la rivoluzione. Guarda che è anche possibile un mondo diverso da quello che avete messo in piedi voi. Guarda che ci potrebbe anche che essere una società non federalista, questo è morto e sepolto. E allora, se è morto e sepolto, fino a questo momento è così, di fatto, nel discorso pubblico in tutto l'Occidente, poi vedremo se Bernie Sanders, ma il discorso che oggi è possibile è soltanto evitiamo che il sistema capitalistico torni di nuovo un sistema dove devi lavorare 12 ore al giorno e non hai nessun diritto mi pare che nessuno pubblicamente dica è possibile anche immaginare un mondo dove il capitalismo non c'è dove il libero mercato non governa tutto così. e così e allora appunto come in un gioco di domino se non puoi più fare la rivoluzione non puoi più far paura al potere con quella cosa lì e allora il potere non ha più paura e quindi il potere comincia a fare quello che gli fa comodo e se gli fa comodo dire era troppo comodo avere le 8 ore di lavoro garantite adesso noi ci inventeremo un sacco di lavoro dove le otorgli puoi scordare eh, e chi te lo impedisce? protesti? ma anche i sindacati si sono trasformati e anche i lavori sono diversi non sono più decisioni eh, no, no, lo spende tutti questo parlando no? eh, e quindi in quel caso lì ricorna la paura perché non siamo più in un'epoca in cui è ovvio che se tu sei un lavoratore hai un certo numero di diritti che lo Stato deve garantire e hai delle organizzazioni di cui fai parte che ti rappresentano e come dire che se qualcuno ti tocca intervengono pesantemente in tua difesa non è più così e quindi se protesti devi di nuovo aver paura del popolo No, domanda, domanda finale su cui ha tempo perché noi do, ci siamo detti di chiudere almeno 4, quindi qua, quindi scappiamo via. Proprio partendo da questo discorso, gli operai di Sheffield in realtà ricordava la nostra situazione: qua siamo tutti quelli che fanno l'OPG, molti quelli che partecipano pure dal Popolo, molti sono tutti i precari, stagisti. I ragazzi iniziano a volte a lavorare già dalla scuola con l'alternanza scuola-lavoro. Quindi, come dire, questo discorso degli operai di Sheffield ci sembrava tutto sommato familiare. E come lei giustamente diceva, è stato proprio il fatto che si organizzasse una collettività in una forma anche minacciosa, prima i socialisti poi i comunisti, però insomma credendoci davvero e essendoci delle forze, poi ha permesso una trasformazione, certo poi anche magari l'ascolto di qualcuno più democratico cioè tutto un sistema di compensazioni, però è stata quella grande paura che ha fatto sì che poi ti venisse concesso qualcosa, se tu non fai paura ma perché uno ti dovrebbe dare qualcosa ecco, anche se noi, eh, adesso lei mi ha fatto sempre un po' molto il seguito, quindi non so, però noi insomma qua dentro c'è un tot di gente diciamo, che consuma la sua vita appresso a idea, che noi ci possiamo organizzare, possiamo di nuovo fare paura, ma non perché siamo cattivi violenti, ma semplicemente perché chiediamo una vita più giusta, più degna, chiediamo di dare un senso alla nostra vita, di non consumarla appresso al ricatto, al fatto che qualcuno ci dovrà sempre comandare, ci dovrà far sentire poi sempre in debito, sempre sbagliati, perché non facciamo abbastanza per stare all'altezza dei loro parametri che poi fanno ricchi loro. Ecco, la domanda fondamentalmente è questa, c'è ancora bisogno eh, di comunismo? Lei in un'intervista eh, ne ha parlato, quali forme noi possiamo immaginare? Perché è vero, come dice lei, questo discorso pubblico dell'anticapitalismo non esiste, è anche molte persone che poi soffrono, faccio che vivono questo come una colpevolizzazione individuale che è come dire il sistema è sbagliato. no? il sistema è sempre giusto, i soldi vanno fatti. Ecco, noi vorremmo provare a cambiare questa percezione, vediamo che negli Stati Uniti succede un fenomeno nuovo, magari Sanders non ce la farà, però è evidente che si è aperta una palla che in passato non si era mai aperta, ci sono giovani che cominciano a parlare di socialismo negli Stati Uniti che sono il paese più capitalista al mondo, c'è il Medio Oriente dove tanti giovani scendono in piazza e non scendono soltanto per buttare giù un dittatore, perché dopo la primavera araba hanno capito che il problema proprio è lo sfruttamento, la catena imperialistica. Come la vogliamo chiamare, e anche in Europa, tutto sommato, abbiamo visto tanti giovani mobilitarsi con Siriza, per certo fallire, magari, nel loro tentativo è quello che avevano sperato, però modemossi in Spagna, cioè c'è un discorso, a parte l'Italia, dove purtroppo sembra che ce le diciamo un po' fra di noi le cose, anche se noi ci proviamo a uscire fuori, però c'è un discorso che a livello mondiale sta passando, che forse questo sistema non tiene, non tiene sulla vita delle persone, e non tiene a livello di ambiente, di compatibilità con l'ecosistema. Ecco, secondo lei c'è ancora bisogno di comunismo? Ovviamente in che forme nuove ce lo dobbiamo immaginare, visto che quelle dell'Unione Sovietica offrono di meno di quello che magari può offrire il capitalismo e però allo stesso tempo qualcosa offriva non è noi dovremmo cercare di rifare qualcosa di nuovo secondo me è possibile? ma eh, se imitate Marx e lo chiedete a lui magari può darsi che riesca a rispondere a una domanda del genere eh, io non ho la mia idea di che cosa è possibile io posso dire questo, che io, io studio la storia e quindi provo a capire qualcosa del passato, ok? del presente non capisco niente, come tutti noi che viviamo nel presente, ci guardiamo intorno e eh, la realtà ci scappa da tutte le parti e quale sarà il futuro non lo sa nessuno. Quello che posso dire è che sono una serie di cose, alcune consolatorie e altre meno. Le cose prima o poi cambiano, sempre. Non c'è mai stata nessuna società che mette in piedi un sistema e quel sistema dura stabilmente indiscusso per secoli e secoli. Le cose cambiano, a volte lentamente, ma cambiano sempre. Quindi è chiaro che prima o poi il sistema attuale col pensiero unico dell'impresa come sale della terra, del profitto come unico criterio, del PIL come unica cosa che conta, prima o poi cambierà. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che magari ci vorranno 200 anni, eh. Quindi, vedete, io ragiono da storico, per noi i secoli sono come noccioline, uno dopo l'altro, via. Nella propria vita individuale, <ride> però la verità è questa, uno rimane alla propria vita individuale, collocato in un certo momento storico, bisogna essere capaci di ragionare sul lungo periodo. Quando Marx e Engels scrivono il manifesto del Partito Comunista, le fabbriche in Inghilterra esistono già da 50 anni. E per 50 anni quelli si trovavano a lavorare nelle fabbriche, sono stati lì senza sapere cos'era quel nuovo mondo in cui vivevano. Sono stati lì facendosi le loro 12 ore di lavoro al giorno, subendo. Quando protestavano la cavalleria li caricava, eh, i loro capi finivano in galera, nessuno sapeva descrivere quello che stava succedendo. Poi arrivano Marx, Engels e altri e provano a descrivere quello che sta succedendo. Perché la cosa veramente fondamentale che hanno fatto è stata quella: spiegare come funziona, cos'è questa roba, cos'è il capitalismo, quali sono le regole, quali sono gli interessi. Tante cose le hanno azzeccate, altre no. Ma hanno comunque provato a descrivere da sociologi, da economisti, da storici, come si era arrivati a questa cosa, al sistema di fabbrica e al rapporto tra padroni e operai. E in quel momento hanno cominciato a organizzarsi i comunisti con l'idea che quel mondo lì bisogna cambiarlo, ribaltarlo, e Marx e Engels si sono anche avventurati quindi no. succederà, Proprio perché il mondo cambia sempre quello che hanno fatto loro con un po' troppo coraggio, diciamo così, è di dire e noi vi diciamo in che direzione cambierà il mondo. Eh, noi abbiamo un metodo scientifico per analizzare la realtà e quindi noi possiamo dirvi davvero in che direzione si andrà. E la direzione in cui si andrà è che il mondo è stato dominato a lungo dai nobili e, e poi i borghesi hanno fatto fuori i nobili e adesso sono al potere loro e quindi il meccanismo della storia umana è che la classe al potere si trova di fronte a un'altra classe assoggettata che poi si ribella e prende il potere a sua volta. E l'hanno fatto i borghesi facendo fuori i nobili e quindi è chiaro che prima o poi saranno i proletari a fare fuori i borghesi. Perché? Perché la vita umana è condizionata in modo profondissimo dal lavoro, dai rapporti di lavoro e il modo in cui tu lavori definisce chi sei e, e se tu sei un operaio non puoi non renderti conto che anche tutti gli altri operai hanno i tuoi stessi problemi, così come prima i borghesi hanno capito che loro avevano tutti gli stessi interessi, avvocati, industriali, professori, medici, hanno tutti capito che gli conveniva abolire l'antico regina, abolire la nobiltà e, e allo stesso modo oggi gli operai stanno cominciando a capire che gli conviene muoversi, diceva Marx nel 1848, eh, e stanno cominciando a capire che gli conviene muoversi per diventare loro la classe dirigente e prendere il potere. Hanno cominciato a muoversi i comunisti a questo scopo, dopodiché la prima rivoluzione comunista che è davvero riuscita ad andare al potere è stata nel 1917, cioè erano passati 69 anni da quando Marx e Engels hanno pubblicato il manifesto del Partito Comunista. Generazioni sono vissute lavorandoci dicendo che il comunismo è possibile ma senza assolutamente vederlo realizzato. Poi nel 17 una rivoluzione comunista è stata realizzata. Eh, oggi, tanto tempo, cent'anni dopo, possiamo dire, che ha cominciato ad andare storta da subito, per mille motivi. Forse il più importante è che il resto del mondo non la voleva e l'hanno combattuta in tutti i modi, ma è anche stata fatta con enormi sbagli eh, e alla fine il risultato è che oggi ci abbiamo finito per dire che non è vero che si può fare una rivoluzione comunista, eh, non è vero che il destino del mondo è quello. Eh, quindi, quindi, come fare a dire c'è ancora bisogno di comunismo oggi? Io direi che c'è assolutamente bisogno di immaginare un mondo diverso. Da questo, dal punto di vista dei rapporti di lavoro, dello strapotere del denaro, dello strapotere dell'impresa. C'è assolutamente bisogno di immaginare un mondo diverso da questo. Non è facile. Però. E eh, mi è detto che sarà il comunismo questo mondo diverso da questo. Noi non abbiamo mica ancora un Marx che provi a ragionare su come è diventato il mondo, ormai e su come potrà evolversi in futuro. Però è chiaro che se io guardo cosa è successo in passato, perché il mondo cambi, ci vogliono sia un Marx e un Engels che descrivono la realtà e spiegano come funziona, sia un enorme lavoro sotterraneo, nei quartieri, nelle città, nei posti di lavoro, che deve essere disposto a durare per anni, per decenni, per generazioni, eh, senza illudersi che avremo successo domani, ecco, eh, quello è quello che in passato ha cambiato il mondo ed è anche quello che probabilmente potrà cambiare di nuovo il futuro. Allora, ringraziamo il professore per la sua disponibilità gli promettiamo che noi continueremo questo lavoro che adesso è sotterraneo ma speriamo che si verrà in maniera più visibile e gli diciamo che il professore sarà ancora all'asilo stasera eh, per uno spettacolo, lezione su un eh, che inizierà alle 9 quindi non, no? ah ok nessuno lo sapeva allora questa è informazione sarà alle 9 anche all'asilo quindi se volete continuare ad ascoltarlo su altri temi correte lì, noi lo ringraziamo ancora, ringraziamo voi di essere venuti, se volete restare informati sulle iniziative lasciateci l'indirizzo al, al banchetto e la settimana prossima ci ritroveremo qui per festeggiare proprio 5 anni di ExoPG e questo lavoro sotterraneo che dopo 5 anni un po' di soddisfazione ce ha dato. Grazie mille, grazie a tutti.